Ciao a tutti, sono Laura Antichi, vi presento Spreaker e Spreaker Studio per realizzare i vostri uh, podcast. Spreaker è un servizio web e mobile che permette di creare una radio online Possibile trasmettere dal vivo e realizzare podcast. La piattaforma contiene una collezione di temi musicali. Nella versione gratuita la registrazione dura 30 minuti. Sono disponibili le app per eh, eh, iOS e Android.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 per consolidare e tenere memoria delle informazioni per le lingue e tutte le discipline, si realizza una radio in diretta su temi di attualità e costume, è un modo per accedere e diffondere l'informazione e lo studio. Gli studenti creano la propria web radio personale su autori fatti di cronaca. I podcast possono essere podcast tematici e eh, possono essere dei notiziari sugli eventi educativi. I, i docenti predispongono eh, podcast tematici, recensioni di libri, interviste impossibili, narrazioni ed altro. Vediamo ora come accedere a Spreaker dal web. Scriviamo Spreaker nella casella di ricerca di Google e il primo risultato è quello eh, giusto. Questa è l'interfaccia e eh, bisogna eh, registrarsi. Come vedete qui nella, nella prima pagina eh, ci sono un una serie di informazioni e, ehm, e eh, con i podcast anche più straordinari che nascono con Spreaker. Poi, perché scegliere eh, Spreaker? Ok, andiamo eh, dopo esserci registrati in uh, Crea un uh, podcast. Molto interessante questa pagina iniziale perché mh, ti dà subito la possibilità quando sei registrato loggato di caricare un episodio e ti dà de delle informazioni molto utili dice, definisci il tema del tuo podcast eh, il nome, la durata, la tipologia e eh, poi ti anche invita a trovare il software giusto per poter registrare degli episodi significativi e uploadarli nell'applicazione eh, nell di Spreaker è possibile com comunque eh, con eh, Spreaker Studio avere una base per l'editing degli audio e la registrazione immediata mh, come vedremo dopo, ti dice anche di, eh, eh, come scegliere l'attrezzatura migliore e ti dà tante altre informazioni okay, sul, eh, sull'applicazione Andiamo ora a vedere eh, piani e prezzi. Vedete che eh, abbiamo il Professional e l'Enterprise. Noi useremo comunque il, il Free. Questo ti dà comunque mh, la pubblicità del Pro. E poi andiamo a eh, settare le eh, informazioni di base. Eh, nella icona del vostro, del, del vostro account trovate profilo pubblico, e eh, qui potete vedere nel profilo pubblico. Di tutti i podcast che avete realizzato interessante che potete realizzare più podcast con poi gli episodi connessi a questo podcast andiamo ora a vedere eh, beh, i miei podcast li abbiamo visti ecco qui se li avete già creati, se no vedrete vuoto e poi, ehm, e poi potete vedere altre informazioni. Andando in impostazioni eh, abbiamo le informazioni base, vi chiederà quando vi loggate di mettere il vostro nome completo, di eh, mettere una copertina per cambiare l'immagine eh, quindi del, di profilo e gli altri dettagli e ti dà il tuo user id poi andate a salvare le modifiche eh, ci sono i collegamenti poi e eh, qui potete collegare eh, gli account ai vari social quindi collegarli a, a facebook che non ho ancora fatto e a eh, twitter a youtube l'accanto youtube eccetera eccetera molto interessante avete la eh, possibilità di cambiare la password cambiare le mail ma l'interessante sono gli account eh, proprio eh, collegati ritorniamo eh, quindi nell'interfaccia nel, nell abbiamo visto mi sembra eh, tutto e mh, a questo punto o oh, dall'interfaccia generale crea un podcast entrate comunque nel vostro eh, profilo eh, pubblico ok e create un podcast Qui ti dice di caricare un episodio. Quindi andate a, a, a eh, caricare un episodio. Ti eh, chiede di eh, scegliere il podcast in cui eh, caricare un episodio. Eh, sceglierò radiocronaca in diretta e poi ti eh, chiede di scegliere il file da caricare e quindi di, eh, hai la possibilità di trascinare qui il tuo file audio che può essere in formato mp3 mp4 m4a wave 3 eh, gp a c insomma tutti questi formati con una dimensione massima di 300 me eh, megabyte scelgo questo eh, file il potlatch apri e eh, e, eh, vedete le, che è un file mp3 e eh, clicco su carica e attendo il eh, eh, caricamento do un titolo mi viene restituito un link eh, permanente che posso anche cambiare poi mi dice mh, de, di eh, metterlo in, una, in un podcast di nuovo se lo voglio cambiare comunque l'avevo messo in Radio Cronache in diretta ma potrei anche cambiare con i podcast che ho eh, creato e poi ho il link per il download diretto che vado eh, naturalmente a copiare e la visibilità può essere pubblica e quindi pubblico, nel senso che sarà presente in speaker o anche privato che eh, per, permette eh, quindi il privato di eh, condividere questo, eh, questo file mp3 questo, mm, questo episodio con eh, le persone che hanno il link a cui si dà il link bisogna dare eh, una descrizione eh, esempio, possiamo scrivere questa è una lezione di antropologia ok, e andiamo poi eh, a caricare un'immagine che sia adatta a questo episodio del podcast e quindi carica nuova immagine. Scelgo questa immagine dal mio computer, apri e quindi eh, l'immagine selezionata mi dice che è uh, troppo piccola eh, rispetto eh, al mimeo consentito quindi carico un'altra immagine carico questa ok, questa l'ha presa potrei anche cambiare l'immagine metto i eh, tag e, eh, antropologia esempio e eh, poi eh, non eh, clicco su eh, contenuti espliciti perché sono per gli adulti e potrei anche pubblicare dopo pubblicare subito di default oppure dopo vedete vado a cercare la data pubblico invece subito e poi mi dà la possibilità di condividere con i social nel momento in cui ho ehm, creato il collegamento con i social quindi ho eh, praticamente settato le informazioni dell'episodio mi dà il codice da incorporare Mi dà la condivisione automatica e capitoli, fai l'audio e eh, elimina anche episodio. Vado a salvare il mio episodio. Ok, l'ho salvato e eh, lo pubblico, pubblica adesso. Si pubblica. E vedete che. Il podcast che ho eh, creato si trova in Radio Corona che in diretta ed è, eh, come potete notare, privato, nel senso che darò il link alle eh, persone eh, che credo siano i destinatari ideali di questo. Vado, eh, posso eliminare l'episodio, posso modificarlo di nuovo. Ecco, ma comunque l'episodio è eh, realizzato. Quindi se vado in podcast, in cronache in diretta, trovo l'episodio. Vediamo ora com'è venuto questo episodio. Clicco sull'episodio. Una lettura di antropologia, Franz Boas il Potlatch, da Franz Boas, The Social Organization and The Secret Society of the Qua India quando un ragazzo Giunge all'età in cui prende. Come vedete, è perfettamente riuscito questo eh, episodio all'interno di Radio Cronaca in diretta. L'avevo creato eh, precedentemente con Audacity, inserendo degli effetti della musica di sottofondo. Posso andare a modificare, l'ho già modificato comunque in pubblico invece che privato così ho potuto ottenere il link per il download diretto, copia e così via volevo farvi vedere un'altra cosa come si possono creare eh, i podcast eh, nei quali inserire poi gli episodi io ne ho creato tre Radio Cronache in diretta che abbiamo visto Radio Luna e eh, il traccio di Lantichi Invece quindi di caricare un nuovo episodio eh, in, all'interno di podcast, andate a creare un nuovo podcast. Qui mettete il titolo del vostro pod, podcast, potrebbe essere recensione di libri, la eh, lingua italiano, ad esempio di libri, eh, poi la lingua italiana, la categoria in questo caso libri, Potete caricare qui una nuova immagine de che sia almeno 1.400 1.000 eh, pixel, un'immagine che sia un'immagine di eh, copertina. Vediamo se la prende, ecco, e, ehm, e quindi ehm, eh, eh, lo lascio sul pubblico e poi vedete, do la descrizione. Eh, Dunque, allora lettura di libri libri eccetera eccetera metto la mia mail perché può comparire quindi eh, l'antichi la, eh, gmail.com ok eh, poi andate in crea E eh, così create un nuovo eh, podcast in, que in questo modo simile agli altri che ho già creato io come Radio Cronaca in diretta Radio Luna e eh, Tracce di Lantichi qualche precisazione riguardo ai podcast creati come vedete come abbiamo visto, le radio cronache in diretta sono costituite da due episodi. La Radioluna, questa, è, è costituita da quattro episodi e Tracce di L'Antichi la, eh, da 14 epi, episodi. Clicco sempre su uh, Visualizza e Modifica e vedo che rispetto a ciascun episodio che ho eh, pubblicato all'interno di Radio Corona che in diretta ciascun episodio lo posso a parte il modificare con la penna anda eh, posso andarlo a condividere posso copiare il link mi dà un codice da incorporare e eh, posso eh, poi mh, eh, collegarlo ai vari account che ho era una precisazione poi dai tre puntini posso vedere l'episodio e eliminare l'episodio quindi questi, il potrace e le lontananze sono due episodi dentro Radio T Cronache in diretta ora voglio vedere Com'è l'interfaccia delle mie radiocronache in diretta? Ecco, questa è l'interfaccia del mio podcast, radiocronache in diretta, e <ride> posso cambiare l'immagine e uh, posso anche ascoltare su Spreaker Podcast Player. Vedete quindi come appare a tutti il mio podcast? posso andare in modifica, a modificare ok, tutte le informazioni che erano eh, state date che avevo messo, posso avere ottenere il feed RSS come vedete da qui e posso poi andando sulla freccettina mi viene resa visibile la, il simbolo della condivisione del mio podcast con i suoi episodi, e posso quindi embeddare il podcast, posso condividerlo eh, sui social o posso prendere, avere o ottenere il link del podcast che contiene i due, in questo caso, i due episodi. In questa seconda parte andiamo a vedere come registrare con Spreaker. Dovremo servirci di un'applicazione per, in questo caso, per, eh, per PC, andando in uh, Spreaker, andiamo in Spreaker, vado da qui, servizi e vedete che ci sono le app di registrazione, dice inizia subito a registrare e ti dice di scaricare l'app sul tuo computer io naturalmente l'ho già scaricata e dice che l'app è disponibile anche per iOS e Android una volta che avete adesso apro l'applicazione quindi, che uh, si chiama Spreaker Studio che ho già quindi, disponibile vedete che questa è una praticamente pi piattaforma di uh, regia dei podcast potete eh, eh, osservare che è un free speech e eh, eh, mi dice che lo spazio audio che ho utilizzato è il 14% ossia un'ora di 5 ore c'è la registra le bozze dei file caricati, posso collegare a Skype, ho la possibilità di accedere alla musica royalty free che si appoggia su un sito che la rende disponibile e, e poi eh, con un piano di, di acquisto e a, poi ho le preferenze, come vedete generale la lingua eh, mh, De la, la lingua dell'applicazione tra quelle disponibili ho lasciato il, ehm, quello di default eh, console avanzate in eh, questa interfaccia ho la possibilità di caricare delle playlist playlist dal mio computer ho la possibilità di Caricare delle tracce audio dal mio computer, ad esempio, ne, eh, ne avevo già caricata una, facciamo questo eh, mp3, apri, ok, e, ehm, e questa sarà la musica in background della traccia sentite posso ecco chiudo posso eh, poi utilizzare degli effetti questi effetti sono molto simpatici da inserire nella mia registrazione e ho eh, oh, oh, altri effetti, insomma, vediamo un altro questo questo questo, eccetera, eccetera ora eh, per eh, registrare sotto ho oh, eh, tutta la serie dei microfoni delle sorgenti come potete vedere e ehm, con il tasto inizia o registra alla vostra sinistra possiamo iniziare la registrazione quindi clicco su inizia mi chiede di scegliere come trasmettere o in live quindi dal da, eh, trasmettere direttamente e andare in diretta oppure offline quindi salvando la registrazione come bozza e eh, poi scegliere di eh, pubblicarla eh, se subito o dopo clicco su offline ok e eh, poi vado a cliccare nuovamente sul tasto registra faccio andare magari la musica di sottofondo ecco registra sto registrando e faccio andare la musica di sottofondo questa è quindi una registrazione a di prova se volessi interrompere la registrazione potrei ricliccare sul tasto REC ok intanto va alla riproduzione eh, quando ho finito di registrare questa è una registrazione di, di prova vado su questo quadratino, clicco e mi dà la nuova re, registrazione in bozza che posso andare a, a riascoltare eh. ok e eh, poi vado a cliccare nuovamente sul tasto registra faccio andare magari la musica di sottofondo ok intanto va alla riproduzione eh. Eh. Line. Bene, posso caricare un'immagine dal mio uh, computer Potrei eliminare la nuova registrazione Potrei esportare il eh, file mp3 sul mio computer E potrei pubblicarla Pubblico quindi mi dà qui eh, la, la, da mettere un titolo, la nuova registrazione. In questa finestra scriverò prova. Prova tutorial, darò una descrizione, prova, metto un tag, tutorial, eh, mi dice dove eh, voglio pubblicare, quindi o oh, uno show nuovo oppure in Radio Cronaca in diretta, Radio Luna e Tracce di Lantichi vado di nuovo in radio cronaca in diretta, va bene vedete che ho la possibilità di eh, caricare anche da qui l'immagine carica un'immagine e poi di eh, collegare con i social Il, potrei anche mh, rendere privato questo, eh, questo, questa registrazione oppure il contenuto esplicito è quello per adulti quindi da non eh, cliccare posso pubblicare o pubblicare dopo se pubblico dopo mi viene data la possibilità di, eh, di scegliere eh, dove pubblicare vado quindi in pubblica ok è stato pubblicato con successo Vado poi negli episodi pubblicati, mi riporta al sito, il mio sito, vado in radiocronache, Cronache, Visualizzo e Modifica e vedete che c'è la prova tutorial, con eh, poi l'immagine che avevo caricato e che si è caricata un po' in ritardo.